Allora, buongiorno, da Italia04, 4 Victor è vinco quasi sempre, quasi che mi prega. Eh, faccio questo video breve eh, su indicazione di eh, un utente della pagina YouTube. Penso che sia un utente, che mi ha scritto un commento. Eh, Marco, che mi chiede, è possibile fare un riporo per la 27 MHz, per cioè, gli 11 metri da Vandaci? Certamente. Anzi, io gli ho risposto. Il modo migliore è per imparare a costruire un'antenna mi ha chiesto anche come poterlo realizzare. Ora io ci ho provato a spiegarlo, ma eh, capisco che è più complicato spiegarlo che farlo. E allora ho detto: gli faccio la lista della spesa, eh, utilizzando proprio materiale economico, e per mettere su un piccolo tipolino, un tipolino per la banda dei 27 MHz e poi lo proviamo avanti vediamo. Allora, prima eh, di fare l'elenco della spesa e, e le modalità di preparazione della ricetta del dipolo, due minuti di teoria ma proprio due minuti. Allora, la configurazione più semplice di un dipolo hai i due rami del dipolo due semplici conduttori elettrici di una lunghezza pari a un quarto di lambda ok al centro hai il punto di alimentazione col cavo coassiale e infine il bocchettone che entra dentro il tuo cb o apparato radio qualsiasi. Ovviamente un ramo del dipolo sarà collegato alla calza e l'altro al centrale del coassiale. Questa è la configurazione che trovi su tutti i testi, su tutti, anche i manuali di istruzione degli apparati radio. C'è un problema. In questa configurazione l'impedenza del dipolo è diversa dall'impedenza del cavo coassiale ma noi siamo furbi e cosa facciamo? Invece di avere una configurazione del dipolo in orizzontale creiamo una V con un angolo di circa 120 gradi sempre un quarto di eh, di L un quarto, un quarto e la tua linea di discesa di alimentazione al cb in questo caso avrai l'impedenza del dipolo che è uguale all'impedenza del cavo coassiale e non avrai un disadattamento di impedenza. Io ti do un consiglio di eh, guardare i video della pagina eh, del collega radiamatore se non si offende a, se aggiungo collega Italia Zulu 2 Uniform Uniform Foxtrot Italia Zulu 2 Uniform Uniform Foxtrot tratta molto bene questi argomenti sia dal punto di vista teorico e poi sono sempre accompagnati da eh, esempi pratici. Allora, abbiamo detto che i bracci o rami del dipolo sono pari a un quarto della lunghezza d'onda. Eh, bene, e quanto li faccio lunghi? Allora, la, eh, la frequenza in cui opera la banda CB spazia fra 26,875 MHz per arrivare fino a 27,245 MHz il centro banda è grosso modo no, no, non grosso modo, è proprio questo Beh, e grosso modo corrisponde al canale 9 che è 27,65 quindi canale 9 no. questo è il centro banda eh, della banda cb scusate il gioco di parole ok io ho la frequenza e la lunghezza d'onda beh il lambda cioè la lunghezza d'onda brutalmente 300 fratto la frequenza espressa in MHz in questo caso avrò un quarto, una lunghezza d'onda di 11,08 metri pari a 2,77 metri quindi un quarto corrisponde a eh, 2,77 metri c'è una cosa da dire questa è la lunghezza d'onda reale, ma non corrisponde alla lunghezza fisica dell'antenna, ovvero l'antenna sarà leggermente più corta eh, in funzione di un parametro K che è tipico per il materiale con cui è costruita l'antenna. Ora, tutti questi calcoli possiamo evitarci tanti problemi, tante difficoltà e tante possibilità di errore utilizzando radioutilitario metterò il link in descrizione ma se uno fa una ricerca eh, proprio scrivendo radio utilitario compare immediatamente il software che ti dà modo di eh, calcolare la lunghezza del braccio del dipolo in funzione della frequenza in questo caso la lunghezza è circa 2,63 cm 2,63 la lunghezza è leggermente più corta in base al tipo di configurazione che io realizzo per il dipolo. Col dipolo in orizzontale 2,63 m, col dipolo a V i rami del dipolo sono leggermente più corti, ma eh, in questo momento io mi preparo due spezzoni di cavo di 2,70 m e vado via tranquillo, ho spazio per tagliare. Ah, ricordatevi, a tagliare si fa sempre in tempo. Avrei bisogno di cavo elettrico, in questo caso guarda il materiale di recupero eh, preso da una prolunga di un vecchio spugiatore elettrico, pensa a te. Eh, la sezione deve essere 0,5, non importa, eh, l'importante è che abbia sufficiente resistenza meccanica alla trazione, che sopporti quei 10 kg, 15 kg quando tu metti in tensione il dipolo ecco, proprio per star sicuri. alcuni metri di cavo passiale RG58 con un PL già in sede e l'altro capo ovviamente tagliato e poi vedremo cosa, cosa ci faremo E vabbè, forbici, io ho sempre il mio inseparabile Victorinox che mi accompagna da quasi 40 anni nastro isolante qualche fascetta e un saldatore e poi qualcosa di strumentazione e, e lì ti darò delle indicazioni Allora, il eh, radioutilitario mi dà come lunghezza eh, degli elementi del dipolo pari a 2,62 metri. E 62 allora, in questa fase, e soprattutto lavorando in, in HF e non in gigahertz, insomma si può andare un po' all'ingrosso. Allora, lui mi dice 2,62 metri. Io calcolo circa 2,70 per stare sicuro. Allora, un metro, due metri, tre metri qui, quindi due trenta, due sessanta, due settantacinque. E taglio: avessi una forza in Ora, qui invece va prestata attenzione. Devo realizzare i due rami del dipolo perfettamente identici. Ok, okay. okay. prendo il cavo coassiale, il capo senza il connettore e lo sguaino per un paio di centimetri. Sì lo so, non bisognerebbe utilizzare il coltello. Ecco fatto. Questo è un cavo cruciale veramente economico, eh. e il centrale. ok. Stessa cosa per i bracci dell'antenna. Sbagliano per la stessa lunghezza. circa un centimetro e intanto il saldatore si scalda. in piedi è un casino uno fa vedrete ho tagliato in modo leggermente diverso Vediamo che siano effettivamente i due rami del dipolo, che non sarebbe neanche la prima volta che lo salga ad anello. Questo è uno, si sì, ok. Fermo retraibile acazzare fatto allora ok fatto le saldature messo due pezzettini di termo retraibile nastrato e adesso metto una fascetta poco sopra le saldature. Ok, cavo passiale, ramo del dipolo e ramo del dipolo. Però adesso <ride> bisogna fare una piccola aggiunta allora eh, il cavo classiale è una linea bilanciata l'antenna, il dipolo, è una linea sbilanciata oddio, l'antenna funziona non hai nessun problema però visto che è molto semplice da realizzare eh, costruiamo un balloon chock viene sempre un aiuto radioutilitario eh, per la frequenza dei eh, 10 metri dei 28 MHz, cioè dei 10 m, consiglia un tratto di cavo coassiale RG58 avvolto per una lunghezza di 1,20 m se non ricordo male. Dunque noi operiamo sugli 11 m, quindi allunghiamo leggermente la lunghezza di questo cavo coassiale avvolto invece che 1,10 m, circa 1,25 m, 1,30 m. Cambia poco. balun realizzato, io per realizzarlo eh, utilizzo una bottiglietta dell'acqua minerale, serro le spire, eh, le blocco con eh, del nastro, poi apro la bottiglietta e le spire si riescono a sfilare facilmente. Allora abbiamo detto eh, circa un metro e trenta di cavo quassiale RG58 avvolto in aria e vanno a costituire il Balloon Choke. Per procedere alla taratura del dipolo bisogna utilizzare il rosmetro. Questo è il modello più economico. Eh, ha due connettori, un'entrata per il trasmettitore Un'uscita tra virgolette per l'antenna, eh, un indicatore che mi rappresenta il valore del rapporto onde stazionarie, eh, va tarato prima di operare. Ha lo svantaggio che necessita di un trasmettitore, ovviamente, e bisogna operare con attenzione perché eh, nella fase iniziale tu hai un'antenna fortemente. Eh, è disadattata eh, e quindi un rapporto di onde stazionarie è presumibilmente molto alto e quindi bisogna operare con una certa tensione, costano molto poco. Altra scelta è un analizzatore d'antenna della eh, MFJ, questo non necessita del eh, trasmettitore, opera eh, se non ricordo male questo modello qua, da 1.8 a 170 MHz e quindi eh, molto comodo molto preciso eh, costoso ingombrante eh, però strumentazione classica oppure il mitico nano vna questo come la MFJ, non necessita di un trasmettitore molto economico si trova su amazon Intorno ai 30 euro su eBay, intorno ai 18-20 euro, e mi dà il valore di onde stazionarie e impedenza dell'antenna. Ah, importante, anche l'MFG mi dà il valore di onde stazionarie e impedenza. Eh, il Nano VNA mi dà tantissimi altri parametri e ha tantissimi altri scopi. Mentre un Rosmetro classico come dice il nome mi misura solo il Ros, il rapporto onde stazionarie. Comunque, a prescindere del dell'apparecchiatura che vai ad utilizzare ti consiglio di guardare il canale youtube di Italia Uniform 2 Italia Kilo Eco eh, dove dà una bellissima e dettagliatissima spiegazione dell'utilizzo del, del rosmetro rosmetro classico eh, molto comoda molto spiegata veramente bene eh, ci dai un'occhiata eventualmente se eh, tu avessi a portata di mano un rosmetro e fossi in difficoltà nel, nell'utilizzarlo. Allora, l'antenna montata, pronta per la taratura. Qui abbiamo, si vede, se la facciamo, sì. qui abbiamo l'isolatore con un braccio del dipolo e il centrale. Allora il centrale collegato a circa 3 metri da terra il braccio del dipolo con un isolatore ma non è necessario basterebbe anche un nodo uno e l'altro qui. Ora procediamo alla taratura. sappiamo già che devo tagliare abbondantemente infatti ho detto che io l'ho realizzata per 27.06 e iniziamo a tagliare mi raccomando in modo asimmetrico, asimmetrico. Allora. 27 sì perfetto Invece del, dell'isolatore di plastica proprio per semplicità una piccola, un piccolo nodo sul cordino a gas damante e poi un nodo semplice del braccio del dipolo prova sul campo con un intec. Penso sia omologato, ma Vabbè, ce ne faremo una ragione. Eh, canale 9, così come è stata centrobanda, così come è stata Taraprancona. Danny Boy chiama Fioretto, Danny Boy chiama Fioretto, padre guardiani in ascolto, cambio cambio. Eh, guarda, proverei molto volentieri, ma questo apparato radio era nello scatolone da riparare. E infatti c'è la tastiera che non funziona. QSL? Comunque. Guarda, se mi dai un minuto di tempo, tolgo il dipolo, monto lo stilo e vediamo se ti arrivo. Roger, Roger. Fioretto chiama Danny Boy, Fioretto chiama Danny Boy, cambio, cambio. E anch'io ti ho perso, anch'io ti ho perso, un attimo, eh, un attimo. Ho rimesso il dipolo, ho rimesso il dipolo, cambio, cambio. Sì, sì, da 0 a 9 più 10 praticamente poco più di niente. Va bene, ti ringrazio molto, Italia Radio 2, qui operatore Kowalski, qui operatore Kowalski 59 QSL Novia Buro, grazie. Ciao, ci sentiamo dopo. Ciao, Graziano.